Ciao, ho deciso di fare questo video per raccontarvi un'esperienza della, della videocamera subacquea montata su un fucile che, con, che ho utilizzato per fare quei filmati che avete visto su YouTube. La videocamera che, che ho acquistato si chiama GoPro Hero HD. Questo è il formato con cui viene è venduta, la confezione offre già una custodia subacquea la telecamera è una serie di accessori per il suo montaggio, tanto per avere un'idea delle dimensioni questa è la videocamera nuda fuori dal, dalla sua custodia e questo è un telefono, l'iPhone, quindi è una cosa molto molto piccola la telecamera è una telecamera full hd mille, fino a, che fa filmati fino a 1080p li fa anche a 60 frame per secondo che consente di fare dei rallenti molto buoni e e quindi di pubblicarli direttamente su YouTube con qualsiasi editor di immagini di video come per esempio iMovie che è un'applicazione che si trova su Mac Allora, se la, non vi racconto nulla della, della telecamera perché tanto tutte le informazioni si trovano su internet soltanto però una differenza che serve per, una cosa importante è che serve per fare poi filmati con una buona risoluzione sott'acqua la telecamera che potete vedere, viene inserita in una custodia, quella di serie, che va fino a circa 60 metri sott'acqua, molto affidabile, anche se le prove che ho fatto io sono arrivate al massimo a 30 metri. Questa telecamera adesso è già chiusa nel suo scafandro ed è quindi come vedete una telecamera molto molto piccola che è dotata di un attacco ad innesto rapido a baionetta per una slitta che si può quindi agganciare su una piccola piattaforma che si mette di lato del fucile, fra poco ve la faccio vedere. Questa telecamera ha come, come ottica un'ottica grandangolare molto spinta che porta, a seconda della risoluzione, ad una, una pezza di campo che va da 130 gradi a 170 gradi con una messa a fuoco che parte da 7-8 cm fino all'infinito, quindi tutte le immagini che farete sott'acqua a partire da 7 cm di distanza dalla telecamera saranno a fuoco fino all'infinito, quindi senza avere problemi mai di tempi di messa a fuoco durante gli spostamenti o il brandeggio del fucile. L'unica cosa da considerare è che la telecamera per avere questa ottica così importante è dotata di, una, di un obiettivo con un una lente convessa molto spinta come tutti i grand'angoli anche la custodia di per sé ha una lente eh, sferica che quindi eh, sott'acqua ne compromette la messa a fuoco perfetta si ha una leggera, un, un leggero effetto sfocatura, le immagini si possono fare comunque, si può comunque fare delle dischete riprese, eh, nel mio, sul mio canale il, il filmato, quello della ricciola da 11 kg sull'Isola d'Elba è girato con questo scafandro, è il primo giorno con cui la, in cui la testavo, ma per ottenere dei filmati ad alta definizione è opportuno utilizzare uno scafandro con lente PA. Ad oggi la GoPro non ha ancora messo a disposizione una sua custodia ufficiale per questo... Per risolvere questo problema, per fissare appunto questo, questo bug del, della messa a fuoco subacquea, però esiste un'azienda americana che si chiama Eye of Mine che produce una modifica, che modifica artigianalmente una custodia di serie della, della GoPro. Applicando una lente eh, piatta al posto della lente convessa che è dotata di serie, che è peraltro è una lente intercambiabile con le viti in situazioni nel caso in cui si graffi. In questo caso invece Eye of Mine incolla con uh, una colla speciale in maniera, diciamo, non particolarmente raffinata, ma comunque efficace: questa lente piatta al posto della lente eh, convessa. La telecamera non perde le sue funzionalità, mantiene le caratteristiche quindi di sicurezza e di affidabilità nell'impermeabilità, eh, di impermeabilità per cui diciamo, si può utilizzare tranquillamente la lente, lo scafando con la lente piatta per ottenere risoluzioni hd e quindi filmate ad alta definizione subacquei un accorgimento vale la pena di adottarlo nel caso di utilizzo della eh, videocamera con, eh, della custodia con la lente piatta che è quello di colorare con un pelarello nero il bordo dell'ottica della, dell della telecamera in modo da evitare possibili riflessi in caso di controluce perché la, diciamo, la, il bordo dell'ottica della lente convessa della telecamera è argentato e potrebbe appunto causare qualche effetto alone. La telecamera come vedete non ha alcun display, questo lo potete poi capire dalle dotazioni tecniche della, della macchina, specifiche tecniche. Si eh, memorizza i file eh, in formato MP4 su scheda SD e attraverso oh, quindi uno slot per la lettura di queste schede sul PC piuttosto che una connessione con un chiavetto USB si può ricaricare direttamente e scaricare i filmati su, sulla, sul PC. È opportuno utilizzare, quando si fa le riprese subacquee, anche... Un cartoncino anti-umidità che viene distribuito in, diciamo, in piccoli formati, eh, in ritaglini da, direttamente da chi distribuisce poi la telecamera GoPro e si mette lateralmente alla telecamera prima di chiuderla. Per chiuderla c'è un solo pulsante, diciamo un, un, un solo incastro, eh, si fa, si prega con forza e la telecamera è chiusa allora come si applica la telecamera al fucile semplicemente per, per, per, per rapidità io non sono stato a fare delle manovre particolarmente complesse o dei progetti di staffe per il fucile ho trovato un pezzetto di alluminio che avevo in casa l'ho modificato con la mola al solo scopo di poterlo rendere più piccolo e adattarlo alla, a quello che, di cui avevo bisogno ed ho utilizzato degli accessori di serie facendo semplicemente due fori sui miei legni per poter applicare il appunto questo, questo supporto la telecamera viene fornita di serie con una serie di supporti come per esempio questo che permettono di essere applicati eh, su una superficie piana in particolare con questo biadesivo e offrono un innesto come vi dicevo prima a baionetta per cui io, una volta che ho incollato questo supportino sul mio, ehm, sulla mia staffetta che mi sono, che sono andato a realizzare, o col biadesivo semplicemente, io ho utilizzato del silicone Sicaflex per ambienti marini. Semplicemente andrò a far scattare in questa baionetta sul supporto e la telecamera rimarrà bloccata. La telecamera è provvista anche di una eh, mini sicurezza ulteriore che evita sganci accidentali per cui con un, questo pezzetto di silicone si va a chiudere il meccanismo di sgancio della baionetta rendendo quindi inamovibile il pezzo una volta che è stato innestato. La telecamera quindi è molto sicura una volta che è stata agganciata. Un suggerimento per poter fissare una volta trovata l'inclinazione che si desidera, considerate sempre che la telecamera a seconda dei formati poi farete le vostre sperimentazioni, ha comunque un'ampiezza di campo molto importante, è, è, è quindi sufficiente metterla in verticale rispetto all'asse del fucile per poter avere una eh, profondità di immagine eh, molto grande. Quindi che cosa, qual è il suggerimento eh, dettato sempre dall'esperienza? Benché si possa serrare a mano una volta determinato l'orientamento la, la chiusura sull'innesta baionetta questo offre una vite a stella e quindi è possibile andare con un cacciavite a stella a fissarlo ulteriormente oltre a quello che si riuscirebbe a fare semplicemente forzandolo con la mano quando si è fissato in questo modo praticamente la telecamera diventa fissa con nella sua posizione e non si riesce più, nonostante il rinculo per esempio del fucile, anche nel caso dell'utilizzo del Megageli con tre elastici, questo problema non, si, eh, diciamo, non, ho, non dà nessuna controindicazione alla telecamera, non la sposta e quindi la, la ripresa rimane stabile.